Ciao a tutti! Oggi prepareremo i bocconcini di pollo con piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono: pollo tagliato a pezzi ed infarinato, piselli surgelati, burro, olio, sale, pepe, pancetta a dadini, dado vegetale, latte, farina e scalogno. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e l'olio azioniamo il bimbi per 3 secondi a velocità 5 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola Azioniamo il bimbi per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla sulle lame. Mettiamo i bocconcini di pollo. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti. 120 gradi, anti velocità soft. Aggiungiamo adesso i piselli. il dado, il sale, il pepe, il latte, per chi è intollerante al latte può sostituirlo con l'acqua, il burro, E la pancetta ed azioniamo il bimbi per 20 minuti, temperatura varoma, velocità antiorario, velocità soft. I bocconcini sono pronti andiamo a impiattare. bocconcini di pollo con piselli. Grazie e alla prossima ricetta!